Ciao sono Marco, è mattina abbastanza presto e siamo a passeggio qui all'aperto, io e il fedele amico a quattro zampe che cammina qui dietro. L'argomento che voglio trattare con te questa mattina, perché voglio trattare un argomento con te questa mattina, potremmo inserirlo in una categoria che possiamo generare in questo momento che potrebbe essere piccoli spostamenti di vedute per migliorare di molto la vita, potrebbe essere un buon nome come nome di categoria. Quante volte ti sarà capitato che hai affrontato delle situazioni e poi ti sei accorto che bastava soltanto spostare leggermente la testa un po' più in qua e invece della grande boscaglia avresti visto il panorama intero? Ecco, diciamo che quello di cui voglio parlare questa mattina potrebbe essere inquadrato in questa situazione qui. Voglio parlarti di un altro aspetto, o meglio di un punto di vista diverso sui problemi innanzitutto cosa sono i problemi credo di poterli definire non so se sei d'accordo con me all'interno di una categoria più grande chiamata cose da risolvere d'altro canto la differenza che c'è fra un problema e un obiettivo è soltanto che il problema è un qualcosa che ti è caduto addosso e l'obiettivo è qualcosa che tu hai scelto di raggiungere o risolvere quindi sono prevalentemente la stessa cosa e l'inserimento all'interno della categoria problemi o meglio della sottocategoria problemi è una scelta che abbiamo fatto noi, cioè quella situazione di risolvere l'ho inquadrata in un problema. Ecco, credo che la prima cosa da fare sia da, di togliere quella situazione dalla categoria problemi e reinserirla nella categoria più grande che sono cose da risolvere nel momento in cui noi andiamo ad inserire una qualunque situazione nella categoria problemi diventa più pesante raggiungerla, come potete notare ho un andamento un po' sguincio ma non voglio darti il solo in faccia, quindi torno a ripetere, torniamo all'argomento, tutto dipende da quello che noi andiamo a definire dipende sempre da noi se una qualunque situazione andiamo a inserirla all'interno dei problemi questa situazione sarà più pesante da risolvere e sarà senza dubbio più difficile da risolvere ma facile o difficile in ogni caso è sempre un concetto estremamente soggettivo rimaniamo sempre nell'idea nell che se qualche cosa noi andiamo a definire in, all'interno della categoria problemi, allora in quel caso sì, senza dubbio, avremo delle difficoltà a, ad affrontare e risolvere quella situazione. Spero di essere stato chiaro e di esserti stato utile all'interno di questa nuova sezione chiamata, non so l'abbiamo chiamata, piccoli spostamenti di vedute per un miglioramento significativo della vita ecco questa potrebbe essere già una buona categoria di, di cose da trattare io continuo la mia passeggiata insieme al fedele amica a quattro Zampe perché stiamo inserendoci in questo momento all'interno del boschetto andiamo qui che siamo arrivati all'ingresso del mio ufficio quindi ti saluto e ti rimando al prossimo video poi se hai qualcosa da aggiungere scrivilo nello spazio dei commenti e se pensi che sia condivisibile questo video beh allora perché no condividilo a me può che far piacere portare un valore aggiunto anche ad altre persone che non conosco ti saluto ciao andiamo king dove sei king uh.